Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi andiamo a vedere velocemente le novità che ha presentato Van Riesel al Velofoli una fiera che si è disputata a Koenig in Belgio nel weekend scorso e di novità ce ne sono veramente tante e andiamo a vedere cosa si è visto e vi consiglio di rimanere fino alla fine del video perché alla fine del video andiamo a vedere le cose più interessanti e non vi anticipo altro e iniziamo subito con vedere la prima novità, la Van Riesel NCR Van Riesel NCR partirà ad un prezzo di 1600 1600€ equipesata con il Shimano Tiagra il bello di questa bicicletta la vediamo anche dalla foto con le ruote in una bicicletta con le ruote a strada e nell'altra bicicletta in colorazione villa molto bella, presumo che sia l'edizione da femmina con le ruote da gravel quindi con lo stesso telaio si riuscirà ad avere sia una bicicletta a strada che una bicicletta da gravel Varysel FCR la vediamo montata su questo rullo anche lui è una novità, il rullo si chiamerà di 600 ci sarà anche un'alternativa poi 900, quindi con delle specifiche migliori. Il rullo in questione montato sulla bicicletta FCR eroga una potenza massima di 1500 W e una pendenza massima del 12%. Sia lui il 600 che il 900 arriveranno all'incirca a marzo con dei prezzi molto competitivi perché uno partirà da 450 euro e l'altro 600 euro ma ora parliamo del pezzo più interessante ovvero la Van Riesel FCR -Riesel FCR bicicletta aerodinamica finalmente entra in catalogo una bicicletta aerodinamica in questo caso la vediamo nella foto senza fili montata con un Ultegra D2 delle ruote Mavic in carabone sembra un modello da 60 ad un prezzo di 4200 euro anche lei sarà disponibile dall'incirca marzo bici secondo me stupenda quando l'ho vista mi sono praticamente innamorato e parlo della Van Riesel XCR Bicicletta cronometro e triathlon, bicicletta fatta veramente molto bene. È stata studiata nella Galleria del Vento, in collaborazione allo studio di Suicide e, chicca importante, vediamo scritto nel telaio UCI World Champion 2024, che fa intendere che vogliono arrivare ad andare a vincere il campionato del mondo, ma nel 2024 ci sono anche le Olimpiadi. A Parigi quindi questo secondo me è sicuramente collegato e devo dire che ha proprio delle linee aerodinamiche e vi lascio commentare direttamente voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa bicicletta ma andiamo avanti perché di novità ce ne sono ancora tante e devono arrivare ancora le Più belle, la Barisel RCX, la Barisel RCX l'abbiamo già vista nei campi gara quest'anno è dal Barisel Racing Team, la squadra di Joshua Duvaux che fino a poco fa era anche campione di Francia, e anche lei la vedremo nei negozi a partire da marzo-aprile con un prezzo che partirà dai 1800 euro ai 3200 euro. E Ditemi qui sotto nei commenti anche voi cosa ne pensate. Eh, lo so, io che volete, che parlo della RCR. Avete già visto, forse già qualche video in giro per il web. Io vi so dire che so qualcosa in più su di lei, ma ve lo dirò a fine video perché adesso parliamo della E.E.D.R. Bicicletta E.D.R. che sarà elettrica. Entra in catalogo una bicicletta elettrica in alluminio. Anche ad un prezzo accessibile, perché parliamo di un prezzo dai 2400 ai 3000 euro in base all'allestimento scelto. Andiamo a vedere gli accessori, perché anche qua si sono viste delle belle cose. Partendo subito con le scarpe. Le scarpe hanno presentato questo bellissimo modello, che sta utilizzando l'Ampere in realtà già da qualche mese. Il suo nome sarà la RCR Pro. La troveremo verso fine di questo 2023 ad un prezzo di circa 170 euro. Si è visto poco, ma si è visto anche un nuovo casco. Il casco si chiamerà Rod 940, un bel casco aerodinamico. Non si sono dette tante informazioni, ma molto probabilmente lo vedremo in questo 2023. Nell'abbigliamento invece ci sono state anche novità. Soprattutto un body aerodinamico dal prezzo di circa 190 euro con un tessuto speciale molto probabilmente ha preso spunto anche dall'abbigliamento che utilizza il Team Cofidis se non è anche il vero e proprio abbigliamento che utilizzano loro perché se andate a notare tutti i completi che vanno a utilizzare ne hanno diversi tipi dal body più leggero che abbiamo visto anche utilizzare poco fa al Tour Down Under un body tutto traforato con ovviamente le maniche corte e nella scorsa stagione li abbiamo visti anche correre moltissime volte con dei body corti aerodinamici. E secondo sarà molto interessante poi da utilizzare. Eh. E finalmente siamo arrivati alla RCR, che devo dire una bicicletta molto, molto bella. L'abbiamo vista in queste due alternative: una montata con lo Shimano Durace. Di 2 ovviamente a 12 velocità, ruote Swisside, manubrio in carbonio, cavi ovviamente integrati l'altra che sicuramente sarà più economica è fulpaggiata con il Shimano Ultegra a 12 velocità e delle ruote Shimano Ultegra a 30 mm in carbonio un telaio aerodinamico, leggero, a vederla è molto bella le cose che si sono riuscite a trovare è stata quella che il peso del telaio è di 810 grammi che è un telaio Molto leggero e non vedo l'ora salire in sella questa bici perché secondo me promette veramente molto bene E sto già pensando a rivendere la mia Varisa LDR per andare a prendere questa ma vediamo poi cosa succederà nei prossimi mesi se intanto qualcuno la volesse acquistare mi scrive in privato che ci posso anche pensare il passaggio ruota massimo è di un 700x30T quindi si possono andare a mettere delle ruote anche con un pneumatico molto largo e posso assicurarvi che è una bicicletta che non è stata copiata dalle altre non è una brutta copia, non è come quando andate ad acquistare un telaio cinese su Aliexpress ma è una vera e propria bici con anni e anni di studio dietro e con tanta voglia di emergere e questo poi lo vedremo in questo 2023 ma forse anche nel 2024 non dico niente e spero che questo video vi sia piaciuto prossimamente quando avrò